la ringrazio Presidente, io sarò molto rapida perché tante cose su questa delibera sono in realtà già state dette, eh, la delibera è passata in commissione credo a giugno, poi non abbiamo avuto modo di portarla prima ehm, in aula, quindi era già da un po' di tempo che di fatto la proposta era stata eh, passata eh, in giunta. Eh, dico che eh, allora sicuramente questi tre edifici fanno parte di un um, progetto più ampio come è stato detto infatti in commissione venne anche responsabile per la sicurezza il dottor Cardilli che poi ha mandato su richiesta della commissione a tutti i consiglieri il piano diciamo, generale eh, e eh, dando anche mh, diciamo, in tempi rapidi una, eh, un feedback sulle attività in corso che anche altri edifici, soprattutto edifici eh, ex edifici scolastici. Infatti eh, a breve dovrà passare in commissione un'altra delibera che riguarda un altro scolastico eh, su cui c'erano dei problemi più mh, complicati, diciamo così, da risolvere perché lo stesso istituto è, eh, era stato realizzato anni e anni fa su terreni non ancora espropriati e quindi non ancora in carico all'amministrazione. Quindi per rispondere anche a chi dice che eh, ci si è messo del tempo e perché a volte, come spesso scopriamo, Uh, non tutto quello che è a patrimonio del comune ha è stato poi realizzato con un ITER ordinato e quindi quando poi si devono fare operazioni di questo genere che prevedono varianti al piano regolatore, cambi di destinazione d'uso, anche affidamenti ad altri ad altre istituzioni ovviamente si cerca di mettere tutto il pregresso anche eh, a posto da un punto di vista eh, amministrativo, quindi eh, era per dire che il lavoro su questo eh, patto per la sicurezza lavora, cioè, continua e vedremo quindi arrivare anche altre delibere di questo genere. E, oltre che eh, tutti siamo stati insomma, unanimi nell'esprimere parere favorevole sulla delibera sia perché appunto si portano sul territorio presidi per la sicurezza che sono sicuramente utili ma io ritengo anche perché eh, nell'ottica un po' di una rigenerazione nessuno di noi vuole vedere all'interno di quartieri edifici di fatto abbandonati eh, l'amministrazione fa già molta fatica a eh, mantenere diciamo, gli edifici scolastici che sono in funzione mettendo in campo notevoli eh, investimenti eh, mh, per cui va da sé eh, che gli immobili inutilizzati rischino poi di cadere di fatto in un abbandono, in un degrado e quindi ben venga che eh, ci sia un'azione da parte dell'amministrazione di poterli invece mettere a servizio eh, della cittadinanza prevedendo anche destinazioni d'uso eh, più eh, affini diciamo, eh, e più vicine alle esigenze attuali perché come diceva anche il consigliere Bugarini che mi ha preceduto, sicuramente la città non è immobile, la città cambia, e negli ultimi anni c'è stata sicuramente un'espansione verso la, le, i territori più periferici, anche a causa di eh, un aumento dei prezzi di mercato abbiamo anche assistito allo spostamento delle persone più giovani delle famiglie magari con figli eh, piccoli nelle zone periferiche dove era possibile acquistare casa a prezzi inferiori e quindi va da sé che eh, alcuni territori eh, si siano un po' scopolati e siano ormai abitati da eh, una fascia di popolazione con un'età abbastanza avanzata questo ha fatto sì che delle scuole quindi degli edifici anche di una, di una certa consistenza perdessero la loro utilità quindi eh, sotto tanti aspetti noi abbiamo accolto positivamente queste, eh, questa delibera che ci è stata proposta eh, dalla Giunta e eh, per chiudere il mio intervento eh, non so se eh, la consigliera Grancio ovviamente immagino abbia già eh, presentato l'ordine del giorno, io eh, lo dico qui durante l'intervento, magari poi lo scrivo anche nella chat, vorrei firmare e sottoscrivere, come avevo già anticipato durante la commissione urbanistica, la richiesta di intitolare eh, la scuola al Bidello che ha perso la vita. Grazie.